e benvenuti. Questa sera per voi un piccolissimo assaggio del nostro nuovo concerto. Allora siete pronti a cantare e a muovervi con noi? Non ho sentito bene, siete pronti? Allora sulle mani e battetele con noi. Can't everybody hear the music of it, all right. Get up everybody, let's go through it, all right. Get your hands in the air, but just sit there and sit. We've got lots of fun and have lots of things to share, all right. <laughs> If you don't so many differences If you don't have so many differences Don't be shy, say hello, time to give it a go And just think of all the people you can get to know Hello Hello Hello Hello. Hello. Hello. Benvenuti! Benvenuti in questo spazio che ci piace chiamare Teatro Stabile del Genverde. Per chi non ci conoscesse, siamo 21 di 13 nazioni del mondo. Lo Piano Lab e la Scuola di Economia Civile ci danno la felicissima occasione di incontrarci. Il polo, il luogo dove siamo ormai stabilmente e con il quale abbiamo molto in comune. Abbiamo in comune una cultura, la cultura che promuove il dialogo, la condivisione, lo scambio di risorse. E a proposito di questo, ogni volta che incontriamo i giovani con i quali facciamo i nostri workshop, multiartistici, c'è sempre... ci sono tante occasioni di scambio. Una volta hanno condiviso con noi i loro dubbi, i loro desideri, le loro paure. Da questa condivisione è nata una canzone, intitolata Chi sono? Ah. Sono solo quello che sono, e a volte sono quello che credo, non loro. Che non sono, che sono davvero, così sono e più o meno di te. E ho bisogno d'amore, mi dispose mille versi per te, e silenzio e rumore. Ho bisogno di un cuore che mi faccia sentire che c'è io passo tempo, non nego e a volte ci scherzo e a volte ci casco perché non so più, perché cerco davvero c'è una vita che a mente vuole tutto me poi mi tira sul muro con milioni Forse te lo disse, il perché sei Io sono un celibare, io sono un un chocolate, io sono un chocolate, io sono un chocolate, io sono una rete, se sente a pescare, sono milioni di SMS, delle frasi sono senti, a consenti, ma tira a provo, allora vedi il provo, il provo, per il provo. Sono solo quello che sono, e a volte sono quello che vogliono loro perché mi sono feri, perché povero è vero, perché sono là e ho bisogno di me, con un fermo futuro, per dare senso. A mio senso e poi ma provo di sicuro c'è certo senso del valore, e qualcuno che non mi dà mai io sono per presa e la crisi e la stasi io vincio e mi spento io ho tenuto una maglia, una io sono una stella, se il cielo lo perrilare, sono la notte, questa è la il sole, la persona io sono, io sono, io sono, io sono, io sono, io sono, il tuo nome, io sei, il tuo che sono che sono che sono cosa sei cosa sei che sono che sono tu cosa sei cultura dell'incontro, uscire da me stessa per andare incontro all'altro. È una sfida che vogliamo accogliere e vivere tutti i giorni e che di recente mi ha ispirato a scrivere la prossima canzone. We are. I wonder what I mean to me. I look for sunlight on my clouds of feet. Feels like I'm living in a world of lights. While all around I hear give and cries. This lonely planet that we only live on, I believe it's meant to be at home. I'm the love, but I am so afraid. When people see me, will they turn away? I just can't fake, no, I can't pretend. Should I give up the battle in the end? Or do I dare to step outside of me? Look in the eyes of every person I see, and thank God as they reach out to me. As they reach out to me, we are all to be one, one to shine and be free. And just like the rain, to stand. Hands on hand, and I'll bear a fire in his story. Under the surface, we are all the same. All the fragile children fragile games. All searching for the world we always need. We need each other like the air we breathe. And so, how dare to step outside of me? Open the eyes of every person I see. And take their hand and fade each other to me. I say they shout to me We are God to be one Want to shine and be me. free And just our faith we stand With time to stand We are big apart. We are i to be one, for to shine and be free, and just no place to stand, for the time don't end, with a big fire, in this world, I'll bring the peace and love, if I don't stand, I'll bring the and love, if the We are, God is <laughs> God, we are, we Anche la parola. Ecco, la prossima canzone parla del coraggio di rischiare. E chissà quanti problemi, quante difficoltà ciascuno di noi affronta nella vita. E anche quante volte ci troviamo nella situazione in cui dobbiamo, sentiamo di dire non ce la faccio. Eppure dentro di ciascuno di noi c'è una sete grande di qualcosa che possa dare senso a tutto quello che facciamo, che dia senso alla nostra vita. Io penso che deve essere questa sete a dispingerci, ad avere il coraggio di rischiare. La canzone si intitola Non so se basterà. I denti non grigare, non sognare, non sconzarti di capire. Che il non volare, tutti gli occhi non cercare, il cuore non amare, così di sorridare. L'occhio ti per tutta, ogni occhi non ce n'è, non ce n'è ma ogni tanto all'improvviso so che ho furti nell'atteso voglio anche rischiare il grosso vive liberando il basso fanno il passo dopo il passo alla caccia di una nata sulle braccia di una vita che poi non finisca qui perché no, non è tutto e non vuole essere tanto. I'm not going to be able to do it. be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be M. V. sorprese V. V. V. V. V. V. V. V da sfidare però il piede a marcare qualche leggo sempre al cuore c'è sempre questa sede per portarlo e il mio nome non c'è tutto non ci sarà e se per questo volo non so se tutto ce lo basterà Grazie. con la prossima canzone cambiamo genere però io dubito che riusci riuscirete a stare fermi nelle sedie vedete voi, insomma, liberi di saltare, ecco, made to be played. I'm <laughs> going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 saying so dancing you know my children to our home we are saying so in the morning ah you are be doing it is not siete fatti tutti nell'interno, abbiamo visto grazie in questi tempi sentiamo riecheggiare una parola molto forte pace e risuona fortemente dentro di noi e ci chiediamo per fare in realtà questo sogno come dobbiamo farlo? dobbiamo costruirla abbiamo capito che dobbiamo incominciare adesso da me da noi Adesso con voi anche vogliamo cantare questa canzone: Accendi la pace. <SILENCIO> il sogno mio quello che non molla mai, quello che misura e non ne ha, ci vuole un sacco di coraggio. Quello di chi lotta e sa, che per il suo sogno pagherà, e pensa con me, che non sa che la The two are the same. The scendita ti tende ma che te. si chiede lastrime prima, si dà chiede di guardare su si il primo passo faccia a te la scuola perché la cugli giù sempre perdono proprio a te adesso non sai la pace è il posto perché vuole tutto da te sconti proprio non mio fai, te non nascerà mai se non nascerà te accendita Accendi la pace, accendi la pace Accendi la pace Accendi la pace Mi pensere a te Ma non è l'oscurità Ma e la folla è fuori, e non c'è un'inchiostra, si sente la muscolina. La pace, lontana, la codicia qui. La pace, la pace, la sentita, la guarda, la guarda, la guarda, I'm just gonna be that. La prima, uno dei nostri lavori che ci piace tanto è questo con i giovani e adesso abbiamo un progetto in cuore, si chiama Start Now sono giorni di laboratorio di workshop con giovani con i quali condividiamo le nostre competenze per concludere in un concerto, alla fine di questi giorni di lavoro scopriamo che tutto quello che cerchiamo di fare nel campo artistico lo possiamo anche fare nel nostro quotidiano vivere adesso vi facciamo vedere un piccolo flash di questo progetto. Start now! un piccolo assaggio e per il resto dovete venire al nostro concerto quindi prossimamente saremo qui nella provincia di Bologna a Porretta nel mese d'ottobre ma non vogliamo finire questo momento eh, sappiamo che ci rivedremo in questi giorni e come un piccolo ricordo adesso riceverete qualche ricordo tra le mani e speriamo che sia l'inizio dei nuovi rapporti e speriamo di vederci presto alla prossima